ci stai risvegliando un po si sì. <ride> riposato bene insomma il materassino sgonfio mi sei sgonfiato il materassino eh. è lo stesso mio problema ho, una, eh? ho la valvola no, che perde ho visto adesso l'ho rigonfiato va comunque la notte diciamo l'ho accompagnato <ride> <speriamo> <ride> la, la, la stanchezza prossimo... ha aiutato a dormire comunque si sì, comunque dormi veglia però è andata bene dai adesso un giro in bici a peschiera e via e via dai non si vede niente ma faremo così, faremo così, non si vede, non mi vedo neanche inquadrato. E buongiorno mondo. Il Kona Camp si sta risvegliando, un po' di gente già in giro, abbiamo le due ciambelline offerte da Alba Optics per far colazione e poi ripartiamo. molto bene ragazzi oggi facciamo un po' i pelandroni perché non avevamo neanche voglia di tirar fuori le bici erano talmente incastrate in mezzo alle tende stiamo andando a piedi in direzione mantova per fare colazione la seconda colazione perché come avete visto prima abbiamo mangiato le due ciambelline offerte da optalix è, che è? Sì, buone buone le buone, buone le ciambelline però ci serve un bel cappuccino una spremutina per partire bene poi, poi vediamo oggi torniamo al Bahama a sentirci un po di conferenze un po di viaggiatori esperti che ci raccontano le loro storie quindi a dopo ragazzi i viziosi che fanno colazione al bar con l'acqua minerale in bottiglia eh? Riuscina giorgio perruccio che è già pronto Solo bel cappuccio, la col cappuccio. La col cappuccio, naturalmente. <ride> Niente, vi lascio in pace se non mi menano stamattina. A dopo. Facciamo vedere al tuo nutrizionista questo. No, cavolo, no. Togliamo no. no. no. no. no. <ride> il casa per domani mattina. More moments later. Lui, eh, non devo neanche dirlo, non devo neanche presentarlo. Che cazzo devi dire davanti a un personaggio del genere? O no? in zoom largo. No, no, siamo in white. Ragazzi, Alba, non si incontrano solo cicloturisti di quelli tipo Dino Lanzaretti o Antonio Riguida. Si incontra anche il buon Ketam che non ci vediamo da tipo 10 anni. Sì, più o meno. E lui arriva dal mondo del bike polo, da quello originale. Lui buon ha scuro. creato la mazza d'oro. Ricordatevi solo questo, il Ketam. Ciao. Lei non sa niente, lei è la creativa del duo. La pedala, cosa deve fare? Eh, scrive. <ride> no, la Ida è una ciclovia che va dal Piemonte a Trieste e unisce le grandi città d'Italia, è un progetto di FIAB e quindi noi abbiamo deciso di pedalare appunto l'itinerario da Milano a Verona, quest'anno al contrario seguendo questa la ciclovia è molto bella vedete chiaramente il pezzo che esce da Milano c'è la martesana e poi ci si infila nei vigneti della Franciacorta Corta, lago di Garda l'anno scorso una tappa era a Desenzano abbiamo fatto il bagno tutte vestite da, da cicliste classico bagno eh, sì. per una e poi si arriva a Verona quindi comunque è stato un bel itinerario Sì, lo so ragazzi sto facendo poche clip oggi ma mi sto godendo gli interventi degli ospiti qui al BAM mi sono staccato solo un attimino anche se qui si schiuma il sole tornerò subito di là sotto gli alberi all'ombra ma dovevo scrivere la cartolina alla simo perché altrimenti si lamenta e magari l'altra che gli ho mandato l'altro giorno essendo un segnalibro e non una cartolina magari non gli arriverà mai quindi meglio rimandargli un'altra prima che mi tagli le braccia e mi prenda schiaffi con le mie stesse mani mangio qualche albicocca e torno di là al fresco prima di svenire anche perché qua abbiamo già un ferruccio svenuto nella sua tenda, chissà ciao. se si riesce a vedere, saluta, dai un cenno di essere ancora vivo, si sì, è ancora vivo, muove i piedi, <ride> muove le mani, quindi ancora, Con le mani, ciao, ciao. <ride> ancora per un po' lui è salvo, però guardate che cielo, caldissimo, a dopo ragazzi, e Ilaria diceva ragazzi noi andiamo a bere una birra in questo posto, e puzziamo come le capre, tipo, però venite puzziamo lo stesso. Puzziamo però venite lo stesso perché siamo simpatici. Eh, ti abbiamo vista arrivare ieri con una, una bici nuova di Scott. Sì. e eh, l'entusiasmo <ride> finalmente dice qualcuno hai, hai, scan, hai scancellato ma in realtà non è, una, non, è, non è una cosa abbiamo capito nella tua esperienza che, che insomma, fa la differenza però tu pedaleresti probabilmente anche con sì, sì. il drop al cane lo so, sì, la penso di sì effettivamente allora, devo dire ieri ho provato questa nuova bici che mi ha, che mi ha dato Scott e eh, un po' la differenza l'ho sentita <ride> perché effettivamente è molto leggera e anche con la bici carica era comunque più leggera della mia bici scarica, quindi effettivamente sì, la differenza un po' si sente. Però secondo me anche queste sono cose graduali, nel senso che iniziare con una bici come questa non è necessario secondo me, anzi è bello fare gli step, perché io adesso mi rendo conto che avendo fatto le salite, ho fatto il se a ronda con, con una bici di Decathlon. Adesso se dovessi rifarlo con questa, sicuramente mi renderei conto della differenza. Io penso che noi siamo fatti anche della materia del posto in cui siamo nati. Io abito nei monti da vent'anni, ma dentro di me ho tantissimo cemento, perché sono nato a Genova, in un quartiere popolare, e quindi mi ha aiutato ad andare a Taranto un po' anche per ricollegarmi a lui, per parlargli, per capire un pochino meglio chi fosse mio padre. Vado, insegnando. Ed ecco vol jumping, vol jumping, col jumping, vol jumping, col jumping. E da buon figlio di falegname non potevo non prendere in prestito una bici Animus con telaio in legno. E ora mi sto facendo il giro di prova, e vediamo come si comporta questa bici di legno. Il progetto della bici è del 2014 ed è nato da mio papà e da mio zio, che da 40 anni lavorano nella nautica. Per cui di compositi, legno, carbonio ne sanno. Quindi un po' per gioco è nata la bicicletta. Il, il telaio viene fatto multistrato, l'interno è in abete da 1,5, 1,8, è intervallato da. Due, due strati di, di carbonio unidirezionale biassiale il tutto viene resinato con resine fossidiche messo sotto pressa e a caldo in temperatura è tutto qua Questo insomma se nome dove vi trovano? Ah sì, noi siamo Animus e eh, ci trovate a Vicenza, a Bolzano Vicentino ragazzi qui a Albamo ho incontrato anche il mitico Aldo Ciao youtuber! Ciao ragazzi, grazie dei complimenti! E comunque questo è un bel posto per ritrovarsi tutti qua assieme! Tutti noi cicloviaggiatori, gente che, a cui piace viaggiare lento, viaggiare pedalando, pedalata dopo pedalata, metro dopo metro, arriviamo chissà dove! C'eravamo, quindi situazioni molto molto dure, cioè, discesa a meno 60 e meno 100, tu facevi una discesa e la tenevi urlando dal mare, perché quel pezzettino qua che c'è tra la maschera, le cuffie e tutto quanto, guarda come se ti piantassero un trappolo dentro, era il gruppo di pelle che era esposto a meno 100, quindi incidi a meno 60 e discese in entro l'ora, quindi era veramente doloroso andare avanti. Poi il discorso del cambiamento climatico il fatto che... Si è alzata in temperatura quello nord, fatto sì che si è diminuita la forza centrifuga dei venti, questi venti sono scesi a livello di latitudine e erano dove eravamo noi quindi oltre alla sfiga di far freddo di default avevamo dei 20 e 50 all'ora ghiacciati quindi lui mi ha fatto i geni a piedi, a piedi, a piedi, piedi se tu vai a piedi hai un altro motore, senti più il freddo quindi un paio di volte abbiamo hanno dovuto mettere tutti di salvataggio e accendere il fuoco lì, mezzo la strada però quando tu accendi il fuoco mezzo la strada e non ne hai più cazzo da lì, cominciare a dire boh, adesso mangiamo, adesso tutti la una tenda veramente è qualcosa di difficile, dopo una volta, dopo due volte, dopo tre volte, quarta volta, che avevamo tutti quanti frostbite, mani in piedi, qua, poi succede che tu vai su di latitudine e non ci sono più le piante, cazzo! se non ci sono più le piante non puoi più accendere il fuoco uno dice ma che cazzo non è frega, c'è cioè, i frunelli a benzina la benzina congela quindi noi eravamo assolutamente vincolati dalla vegetazione e a 600 metri a i passi non c'era non nessuna cosa da bruciare quindi noi detto se non, stiamo qua aspettiamo un mese che fa 10 gradi in più a 48 gradi la, la benzina è ancora si può usare per diventare guardano perché abbiamo la benzina, anche ma a quelle temperature io eravamo assolutamente vincolati a trovare la legna non c'era più legno nessuno, erano i venti cataparici che si smerdavano a 50 all'ora, l'abbiamo spancata, oh ti giuro in vita mia pensavo che se mi dovesse ghiacciare la pipì pensavo che ti fa oh, zucco, la roba lina, poi spedulo. Tutti ci abbiamo pensato, tutti ci abbiamo pensato. E mi aspettavo tutti. che diventasse così, e invece mi ricordo che una volta ho urlato eh, e mi si è congelato finché cazzo bene. Nuvola di vapore, ho chiamato Stefano. Sto dicendo: No, cioè, tu pensi subito, metti via, che cade tutto. No? Mi dico, e allora lì capisci che cazzo, se empisci, e ti sei. non dimentichiamoci mai che l'acqua è il primo ingrediente della birra il, 90, il 95% di quello che avete nel bicchiere è fondamentalmente acqua il resto è malto d'orzo, lupolo e il lavoro del lievito ragazzi belli, siamo sulla ciclabile lungo i laghi, stiamo andando a mangiarci una pizza al ban per noi costava un po' tutto troppo e quindi stiamo andando alla pizzeria Nostromo dove ci hanno detto che si mangia una buona pizza a un prezzo economico, economico per noi adesso passiamo qua davanti scusate le pizze, mangiamo che abbiamo la fame della madonna Giappini, noto blogger vabbè ti saluto, ciao ciao perché la saluti così in fretta? che ho fame adesso siamo al caffè poi andiamo al limoncello e poi alla frutta la frutta sei già da oggi alle 4 almeno. Sì, prima. Ci dobbiamo rimomba a per quello al la tutti? Tutti voi è E e buonanotte mondo, abbiamo mangiato la pizza, abbiamo ballato, abbiamo cantato, ma adesso bisogna andare a dormire, è l'una.